Grazie a tutti, premetto che non so in che ordine vedrete questi video ma uh, ordine o non ordine sappiate che non mi sono dimenticato uh, delle promesse che vi ho fatto per quello che riguarda youtube Questo video comunque sono molto molto molto contento di farlo perché uh, prima di tutto perché è fatto con uh, due bellissime signore con cui non ho mai collaborato e eh, secondo di tutto perché la nostra non è una collaborazione dettata solo dal numero come a volte purtroppo alcuni youtubers fanno ma dettata proprio da una simpatia reciproca e una, da un'apertura mentale che a volte non trovo nemmeno dei, nei ragazzi, nella, nelle ragazze della mia età e che subito mi ha, mi ha colpito e mi ha spinto a seguirle e a chiedere la collaborazione proprio in questi giorni sto parlando de, di Clara e Mirella del canale ricette in pochi minuti di cui vi lascio innanzitutto sicuramente il link al video e poi speriamo che la programmazione ci permetta al canale e poi speriamo che la programmazione ci permetta appunto di, di potersi passare i nostri video in tempo per voi se no voi andate a vedere il canale state sicuri e sicuro che troverete tutto come avrete suppongo letto dal titolo eh, trattando loro di cucina e non potendo io cucinare perlomeno con degli, delle attrezzature normali ho pensato di parlare dei nostri 5 piatti preferiti chiaramente non, non li ho fatti preparare apposta perché insomma non, non è il caso eh, cercherò delle foto esemplificative e se non le dovessi trovare eh, insomma, cercherò di fare delle descrizioni più esaurienti possibili anche perché alcuni sono un po particolari almeno uno il primo piatto preferito di cui cioè che voglio mettere proprio in cima alla lista perché sì, perché ci sono nato e la, una classicissima quanto buonissima pasta con le lenticchie. Cioè da, eh, mi dovevate dare le lenticchie fin da bambino e mi avreste fatto il bambino più felice del mondo così come ora mi fareste il ragazzo più felice del mondo. Il uh, secondo piatto che ho deciso di mettere è un tipo particolare di, di pasta fredda che cucinava sempre nel periodo estivo. Mm, certo, estivo e comunque uh, caldo, è la mamma di una mia amica d'infanzia che adesso ho, ha deciso di non esserlo più Era chiamata pasta fredda appunto per, mm, sì, insomma, perché era fondamentalmente un piatto freddo. La cosa che mi faceva impazzire è che... Questa pasta era, come si dice, ripassata nello zafferano, ora non lo so come si dice in gergo E, um, e poi sopra ci mette il, il formaggio, um, insomma, come si chiama, quello con i buchi <ride> groviera, perdonatemi di cucina Sono molto più bravo a uh, um, pappare che altro poi ci metteva i peperoni e le olive verdi snocciolate perché io amo le olive un po' tutte di tutti i tipi, ma quelle verdi sono quelle verdi. Quindi peperoni, olive e formaggio, lasciato a raffreddare e ripassato nello zafferano. Di questo è difficile che trovare una foto così. Quindi spero che la descrizione vi basti, anche perché non mi ricordo mai di chiedere per favore se me la possono cucinare anche qui adesso dovrò pensare quando arriverà eh, il caldo per bene il terzo piatto ma non, non certo per importanza solo perché è impossibile sceglierne 5 è l'italianissima pizza eh, non è che l'adoro perché sono italiano l'adoro punto e stop meglio se addirittura un po di bordo e che quindi crocchi abbastanza probabilmente vi metterò una margherita però sappiate che comunque sia basta che non abbia <coughs> basta che non abbia nulla di carne perché ho deciso di non mangiare la carne e uh, ho provato le, le combinazioni più strane tipo gorgonzola e pere tipo cose strane così anzi più è strano è meglio è mentre invece mh, separerei dalla pizza un antipasto con cui viene fatta anche la pizza ma io sinceramente lo preferisco come antipasto e la pizza la preferisco un pochino più sostanziosa la caprese d'estate specialmente se hai voglia di non appesantirti troppo ma prendere um, comunque un antipastino ci sta e di questo cercherò di lasciarvi una foto più esauriente possibile ultimo, quinto e ultimo piatto che ho deciso di classificare questa volta non è italiano ma l'ho scoperto da, da pochissimi mesi semplicemente perché ne sentivo parlare da tutti ho detto voglio assaggiarlo anch'io tanto più che sono, mi sento abbastanza portato per i, piatti, per i piatti un po' fuori dal comune ed è il decantatissimo sushi è chiaro che se non vi piace il pesce o comunque non vi piace il pesce crudo è inutile che andiate a, a prendere il sushi l'ha provato mi capirà avrà già gli occhi a cuore non per me ma perché il sushi e il sushi bene questi erano i miei 5 piatti preferiti è stato molto difficile sceglierli e ho voluto farlo senza starci troppo a pensare a parte farmi venire qualche idea in questi giorni ma non sto leggendo nulla come potrete vedere se sembra che mi stia girando è perché soffro di un leggerissimo strabismo penereo. Io spero che il video vi sia, pi vi sia piaciuto. Spero che se c'è ancora qualcuno di voi che non è passato dalle zie eh, del canale, vi siete in pochi minuti ci passi perché io vi lascio il link. E spero che qualcuno si decida a seguirmi anche su Facebook perché c'è un divario gro grosso come una casa tra qui e Facebook. Pensate, mentre sto registrando posso contare 851 iscritti e vi ringrazio, siete tutti belli e belli, vi abbraccio forte. Mentre invece in pagina siamo, mi sembra, a 159, che dite, la facciamo crescere, questa pagina che io tutte le volte ve la lascio nell'info box, oppure no. Nell'attesa di dei vostri pareri, sia sui piatti, eh, sperando di vedervi aumentare anche in pagina, vi saluto, vi mando un bacione grosso e noi ci vediamo al prossimo video.